Grazie presidente. Allora sugli ex mercati generali ormai questo eh, come oggi abbiamo detto in commissione trasparenza ereditiamo, ereditiamo, ereditiamo questo passato che poi arriva oggi con tutto e quindi in pratica stiamo con queste, diciamo, questi progetti che nascono in un modo poi c'è un cambiamento in atto questi cambiamenti sono peggiorativi rispetto a quello che era il patto iniziale diciamo, quando è stato fatto il primo progetto degli ex mercati generali e ad oggi abbiamo un progetto ex mercati generali che eh, se, se non mi sbaglio l'assessorato sta cercando di migliorare, di portare diciamo eh, anche un qualcosa di eh, sostenibile a livello energetico, di insomma cercare di migliorare quello che è un progetto partito vent'anni fa, magari un progetto che ad oggi è un po' datato, per cui insomma bisogna lavorare per rendere questo progetto un pochino più moderno, diciamo. Al di là di questo, è importante cioè, il fatto che il Municipio Ottavo abbia sollevato quando appunto c'erano gli ex consiglieri del municipio eh, diciamo delle perplessità sul progetto, è, è logico che eh, noi ascoltiamo sempre i cittadini, coloro che portano delle stanze perché vogliono che quel progetto sia migliorativo, è nato per dare un tot sul per opere pubbliche, diciamo, a vantaggio insomma, della popolazione, e poi nel tempo questo si è ridotto. E quindi bisogna andare a vedere e a verificare se l'interesse pubblico per quel progetto è sempre quello. Quindi cioè, è inutile fare delle cose, diciamo, andare a, a chiudere dei progetti che ci derivano dal passato in maniera affrettata. Secondo me invece bisogna sempre analizzare bene, verificare che tutto sia eh, nelle, diciamo, nelle norme e nella legalità. Dopodiché L'assessorato eh, diciamo, provvederà a chiudere definitivamente questo progetto, che a mio avviso è avvenuto anche in commissione di trasparenza. Questo progetto c'è tutta diciamo, una carenza dal punto di vista ambientale che non è da poco. Cioè, in questo progetto non c'è il verde, non è previsto nessun tipo di, eh, anzi, veramente è previsto, ma compensazione in altre parti del comune, cosa che insomma è un po' strano da diciamo, leggere. Quindi io mi auguro, è logico che votiamo no a questo ordine del giorno perché l'assessorato si sta impegnando a lavorare su questi, questo progetto Ex Mercati in Generale per renderlo sempre migliore per i cittadini. Grazie.